Più di 300 abitanti in Valsoana e è Ronco Canavese, un paese che fa parte almeno parzialmente del territorio del Parco del Gran Paradiso, una comunità legata alle proprie tradizioni linguistiche e culturali, lo si percepisce subito nel centro storico di Ronco, ma ce lo siamo fatto raccontare naturalmente dal sindaco. Lorenzo Giacomino, primo cittadino di Ronco Canavese, siamo nel penultimo comune della Valsoana, siamo alle porte del Parco del Gran Paradiso, qual è la carta d'identità di Ronco Canavese? La carta d'identità di Ronco Canavese è quella di una comunità, di una piccola comunità di montagna che ogni giorno è alle prese con, con la vita di montagna. Che per chi vive qua è la migliore vita possibile ma che ha dentro di sé eh, delle fatiche quotidiane e delle disparità soprattutto in termini di servizi rispetto a chi vive in pianura. Che cosa manca di più a livello di servizi a Ronco? Circa due mesi fa insieme alla Giunta abbiamo deciso di dotare il nostro ambulatorio medico di un medico di cartone in segno di protesta eh, per quanto riguarda la sanità di montagna, proprio perché da due medici di famiglia siamo passati a uno solo che nei prossimi anni andrà in pensione. Questo, insieme alla presenza della Guardia Medica nel fondovalle di Pont, eh, determinerà un impoverimento dei, dei servizi sanitari che sono essenziali, specialmente per la popolazione più anziana. In questi giorni invece stiamo affrontando un'altra guerra e lo stiamo facendo con altrettanta determinazione, che quella sul segnale tv. Eh, sinceramente non capisco come mai un cittadino che decide di vivere a mille metri di quota si debba per forza dotare di una parabola satellitare eh, a differenza di un cittadino di pianura che invece può godere ovviamente pagando lo stesso canone che, che pagano tutti i cittadini eh, di, di tutta l'offerta della televisione pubblica che qua invece non è garantita. dei due versanti della Valsoana qui a Ronco fa parte del territorio del Parco del Gran Paradiso. È più un limite o è più una risorsa in più dal punto di vista turistico, un richiamo? Per noi il Parco Nazionale del Gran Paradiso è sicuramente motivo di orgoglio e vuole sempre essere più una risorsa per la popolazione locale. La mission che si dà al parco è coniugare lo sviluppo con la conservazione. La comunità Locale che abita il Parco Nazionale Gran Paradiso è la risorsa più importante per il parco stesso e quindi lav lavorare insieme per obiettivi di sviluppo, perché senza lo sviluppo la comunità viene meno e la vita in montagna è ancora più difficile. Eh, proprio sullo sviluppo noi vogliamo lavorare sia in termini turistici eh, che ad esempio ambientali ed energetici. Lei è un giovane sindaco, ci sono altri giovani che hanno deciso di rimanere in valle per costruirsi un futuro, una famiglia, un lavoro? Sì, eh, ci sono altri ragazzi che hanno fatto questa decisione, ma non solo, ci sono altri ragazzi che hanno fatto la decisione di tornare a vivere nel luogo eh, da cui le, le loro famiglie erano emigrate. Eh, questa è la mia storia, questa è la storia di altri ragazzi. Ovviamente eh, le nostre storie non bastano, questi numeri sui ritorni alla vita in valle e in montagna non permettono ancora a fine anno di avere un numero positivo, purtroppo lo spopolamento esiste ancora. Io tre mesi fa, diventando sindaco, ho detto una cosa, che sarei voluto diventare il sindaco che combatte contro lo spopolamento. L'attaccamento alle tradizioni e alla cultura locale, quanto è sentito qui e poi in cosa si esprime. La popolazione di Ronco Canavese della Valle Soana è attaccatissima alle proprie tradizioni, alla propria parlata. Siamo minoranza linguistica franco-provenzale, ma ciò che ci contraddistingue dalle altre, da molte altre realtà è il fatto che qui questa lingua, che non è un dialetto, io ci, ci tengo molto a questa sottolineatura, viene ancora parlata quotidianamente dagli abitanti, non solo da quelli più anziani, ma anche da quelli più giovani. Parlare una lingua minoritaria, una delle lingue madri tutelate anche da città metropolitana, non vuol dire rifugiarsi nel passato, ma vuol dire sapersi distinguere nel futuro che ora stiamo progettando e che costruiremo. Chiudiamo allora con un appello, con un invito a venire a visitare Ronco Canavese in lingua franco-provenzale. Venite a Tritio Ronc, in Valsoana, Ronco L'etempais franco-provenzale o sono montagne e borghesi bellissime. Se venite qui, potete sentire le, le parole che parlano la gente che vi ha visto qui, o volete parlare di Agnagio o le nostre nostra moda.